questa pianta straordinaria che vediamo con i fiori bellissimi, gialli, da questo giallo molto intenso, è la senape selvatica, è una pianta annuale, eh, si trova un po ovunque, della famiglia delle brassicacee, è originaria del Mediterraneo, del bacino Mediterraneo ed è diffusa in tutto il mondo, praticamente in tutte le regioni temperate del pianeta, è talmente invasiva che come potete vedere questi, da questo breve filmato che ho realizzato io, insomma, è ovunque. In Italia cresce nei campi dai 0 ai 1400 metri sul livello del mare. Le foglie eh, sono commestibili, come dimostrerò perché insomma, ho fatto un bel piattone, non mangiate, ehm, sono commestibili allo stadio giovanile, giovanile della pianta. Nell'alimentazione anche nell'alimentazione animale, comunque bisogna fare attenzione ai semi perché sono quelli che si usano per um, la preparazione della salsa di senape. E se consumati in grande quantità possono causare dei problemi gastrointestinali. A quanto pare, hanno una loro tossicità, e quindi non bisogna abusarne dei semi. e Mentre foglie, con le foglie si possono realizzare tanti deliziosi manicaretti, primi piatti sformati, frittate o delle sfiziose pol polpette. Io in questo filmato, come vedrete, ho realizzato un piatto di verdura saltata in padella, con quattro cucchiai d'olio, due spicchi di aglio e un pochino di peperoncino e buon appetito. Arbusso, le foglie, io penso quello dove ci stanno dentro, ma no, quello non sono semi. Sì. Che, guardate, guardate il è del mare, e qui praticamente ecco. ci troviamo tra il Lazio e l'Umbria e come vedete ci sono dei terreni Mamma, che te andranno, Ovviamente tranquillamente si è padronita eh, completamente dell'ambiente guardate, cioè ettari ed ettari di senape selvatica provatela perché è veramente straordinaria quindi, per una buona insalata, strappate le foglie, lavatele accuratamente, tenetele in acqua per un po' di tempo, pulitele, lavatele bene, dopodiché le, eh, le inserite in un recipiente, una volta asciutte, e le potete finalmente passare in padella prima vanno a sbollentare 8 minuti, 8 minuti in, una, in un tempo, passati gli 8 minuti le riversate in padella un paio di picchi d'aglio, un po' di olio, io metto 4 cucchiai d'olio e un pochino di quindi ti chiamano solo parole Valentina lo impugno il pittore se un pittore devo essere vintor